and that is 4 kg. Yeah. Oh. Yeah. It's so bad I want to shoot shoot shoot like hoop spam riding in the coupe. I got what you want and ain't nothing but a little. Don't listen to friends <laughs> I don't know what's best for you. I want you. Yeah, bad I want to shoot shoot shoot like hoops from riding in the coupe. I got what you want. Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi sta piovendo è triste cielo grigio ma questo non conta oggi perché oggi abbiamo finalmente un appuntamento col fisioterapista non lo vedo da quasi tre settimane tre settimane di cui una ho avuto un dolore al gluteo e ho continuato a rimandare però stando molto meglio adesso e non vedo l'ora di vederlo perché l'ultima volta mi ha detto che dalla prossima dovrei riuscire finalmente a mettere un po' di carico mamma mia non ce la facevo più comunque speriamo veramente che possiamo rinforzare mi fido perché non posso trovare di meglio di questo fisioterapista perché semplicemente ha interagito con tanti professionisti e penso proprio che sappia il suo mestiere comunque è un po' prestino e ce l'abbiamo al pomeriggio facciamo colazione e vamos Hola gang, Bow! Ground! Bow! Ground! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! Free! È Free! Free! Free! Free! Finalmente sono rinato <ride> ah, Per sorpreso. E <ride> anche lui si tratta di capire ah, ah, drip. <ride> Ragazzi oggi ci, ci, ci facciamo vedere bene dal fisioterapista Perché veramente sembrava un borbone <ride> Your monster walk and your fire hydrant, right? They're an activation exercise. So oh. I only want you to do them before you go running or you do ball work. Oh yeah. So I'm taking them out of the program the day you program, mm -hmm. but you'll do that as part of your warm-up okay, okay. for your running or your football work. Yeah. Right. So the one there's one that I'm I'm modifying rather than changing. Yeah. So it's this. Okay. Got it? That's it. Stand in front of the bench. On two feet. Down. Jump. Land on there. Nice soft landing. Good. Now, this is what you did. Right, what I want is this. Okay. Good. A bit lower. Okay. So into a. Better. That's oh, it? Yeah. yeah. And you just do six of those. Good. Okay, got another new one for you. Hips on the bench. Heels underneath. Mm -hmm. When you're in position, cross your arms on your shoulders like that. Mm -hmm. And you stay there for 20 seconds. So. That's it, heels underneath. Good. Hips on there. Good. Now where are you feeling that? Are you feeling it more there or more there? See so if you're feeling it there, go down slightly, and then you should feel it more there. It's like, yeah, now I feel it. That's it? Yeah. That's it. that's it? Right, that's 10 seconds down. You've got 10 more seconds to go. 3, 2, 1, relax. Yeah, but you should feel that work in all your hamstrings going yeah. into your glutes, yeah? yeah? To make it like a bit harder, yeah. should you go up or no, down? No, to make it harder, do it again. <laughs> Hold that in front of you, your arm's straight. Arm's straight. Like this? Yeah. Oh my God. <laughs> okay, what do And that is four kilograms. Yeah. Oh, that, this one I that. <laughs> <laughs> So that's, when, that's what you go on to when you want to make it harder. Yeah. Okay. Put weight in your arms. Yeah, because wow. it makes the lever longer and it puts more pressure on yeah. the hamstrings. But the key to that one is not coming up too high. Because if you come up too high, it works this part. Oh, yeah. And we're looking for that and that. So what you do is you come down lower. Mm -hmm. As you come down lower, these start to work. Okay. We're going to do what we call split squats now. Mm -hmm. You do a wide split. I put the weight on my back thigh. Mm -hmm. And you drop down into a squat. Got it? Okay, okay. My knee's not going forward. Yeah. So if I put my hand level your toes, mm -hmm. your knee shouldn't touch my hand. Oh. Aha, you see, so you're not going down straight. That's it. That's it. Done it. You do six on each leg. Should I feel pressure on this one? Yes. Good. You go down and the idea is to try and touch your knees with your elbows, but keep your back as straight as you can. So you fix your eyes on a point high up on the ceiling mm -hmm. and you do this. But when you come up, you push through your bum, not through your thighs. Yeah, okay. That's it? Good. That's good. That's a good technique. Should I keep the, the same weight? Keep the same weight until you find it dead easy. Okay. Then you can go up, but you only go up in either two and a half kilos or five kilos at a time. You don't jump big. Oh, okay, okay. Small, small, small. you're running, you just slowly keep increasing it. Okay, now I'm doing like one kilometer, yeah. can I do it like every day? Yes. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby up with a slow motion crew. And growlings when people change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin. Ragazzi prendiamo il rischio, oh, cacciati dalla palestra... <fixionale> Per i ragazzi è stato un giorno molto difficile, si è allenato duramente. Solo per voi, hold, hold, ragazzi. ragazzi, ragazzi di nuovo. A casa sono KO Tecnico. Ragazzi, comunque, lunghissima giornata. Buonissima, ma durissima perché durante il workout, quando sono andato in palestra, Sentivo veramente un sacco di dolore alle ginocchia E ho deciso di Non forzare troppo il workout Anche perché me l'aveva appena fatto vedere Ho preferito continuare Un po' con la scheda E non ho fatto tanto, tanto sforzo Comunque ragazzi come avete visto Mi ha dato degli esercizi nuovi Finalmente si può caricare Un pochino nel senso che Mi ha dato degli esercizi come quello de Dello squat col peso E poi c'è quello con lo squat con una gamba che quello veramente si sente tantissimo sulla parte sopra il ginocchio e la parte frontale qua davanti al ginocchio e fa benissimo perché per me dovrei rafforzare tanto questo tendile qua davanti al ginocchio ed è molto importante comunque vi devo dire la differenza tra un fisioterapista professionista e un fisioterapista normale, regolare generale diciamo quando ero in Italia facevo facevo degli esercizi che mi raccomandava il fisioterapista o che mi raccomandavano però non erano così tanto efficaci infatti avevo iniziato a prima a fare degli esercizi a corpo libero poi ho iniziato a fare la, la parte pesistica col carico, in palestra poi ho iniziato un po' a correre però devo dire, quando facevo i pesi non sentivo non mi sentivo ancora pronto per i pesi e non sentivo tanto miglioramento comunque continuavo a spingere sul dolore con la corsa sentivo che ancora mentre correvo avevo ancora dei dolorini dietro al ginocchio un po', un po' dappertutto non mi sentivo ancora pronto cioè, sembrava che avevo saltato qualcosa pure quando facevo stretching quando tiravo la gamba non riuscivo ad arrivare a toccare col tallone in gluteo un po', ero un po' confuso quando sono arrivato questo, da, da questo fisioterapista, che è l'ex fisioterapista dell'Arsenal, che ha lavorato lì per più di 25 anni, tra Arsenal e West Ham, cioè questo ha visto di quelle leggende che lasciamo stare, comunque con la sua esperienza mi ha fatto fare quegli esercizi, mi ha visto rafforzo muscolare, prima di tutto rafforzo muscolare. Se non hai quello, dobbiamo tornare indietro, abbiamo fatto due passi indietro, abbiamo fatto un passo, un grande passo indietro per riuscire a farne due in avanti infatti quando mi ha detto in tre mesi dovresti riuscire a tornare gradualmente in campo abbiamo fatto due mesi, dopo due mesi riuscivo a tirare la gamba a toccare col tallone il gluteo e veramente adesso mentre corro non sento alcun dolore ed una cosa che non succedeva prima quando facevo i pesi quindi ho dovuto fare un passo indietro togliere i pesi Ricominciare a, a rafforzare i muscoli attorno al ginocchio, come mi ha detto. E poi, adesso, mentre corro non ho problemi, riesco a toccare e a, a stracciare bene il, il ginocchio. Quindi c'è cioè, questa è la differenza tra un professionista e un fisioterapista regolare, generale. Quindi ragazzi, sono veramente fortunato e mi sento veramente fortunatissimo per avere l'occasione di, di avere qualcuno così esperto al mio fianco e nel, nel settore del calcio chi mi può capire meglio di uno che ha lavorato con delle leggende in, in quell'ambito lì da fisioterapista dei calciatori professionisti incredibile eh, sono veramente contento comunque continuiamo a spingere ragazzi ricordatevi sempre di solo di una cosa che quando ci credi tutto è possibile ragazzi vi lascio qui e ci vediamo domani. I got a try get him and do it again fucking I'm fucking a friend. I got pens money on flying to France. You can tell him You got a man.